La CNA FITA si è costituita a parte civile nel processo Emilia. È la prima volta nella storia che un'associazione di autotrasportatori si costituisca a parte civile all'interno di un processo per mafia. Può spiegarci un po' quali sono le motivazioni di questa vostra scelta? Sì, è per noi un momento in effetti molto importante, non è mai accaduto nella storia del mondo dell'autotrasporto. Noi abbiamo deciso di costituirci parte civile perché riteniamo che gli imprenditori che rappresentiamo, quindi quell'economia sana eh, che è tanto importante per il nostro territorio, sia stata fortemente danneggiata invece da chi ha operato in maniera scorretta. E in Emilia ci sono diverse imprese di autotrasporto sequestrate, per cui noi abbiamo ritenuto di doverci esserci per eh, come dire, riscattare, quegli autotrasportatori e imprenditori onesti che hanno continuato e quotidianamente operano nella legalità e per chiedere conto invece di chi ci ha arrecato eh, grave danno eh, appunto del, del, dei danni subiti.